Ciao buongiorno. Questa è la seconda puntata del nostro particolare calendario dell'Avvento, calendario che non si basa tanto sul Natale o sull'aspettare i regali quanto sul periodo di passaggio che viviamo a dicembre. Dicembre è un momento in cui si ferma un pochino il ritmo della terra, rallenta molto ed è un momento di raccoglimento, si allunga il periodo di buio, di sonno di riposo proprio riposo non inteso nel senso come non fare niente o perdere del tempo ma riposo inteso come raccoglimento come momento per entrare dentro di sé e prepararsi all'inizio di un ciclo nuovo con l'anno nuovo e la stagione nuova quello che facciamo in questi video brevi saranno tre in tutto dicembre uno per ogni decade questo è il secondo appunto, è proprio di trovare un modo pratico molto molto semplice per agire questo momento di riflessione e di raccoglimento con un esercizio facile. La prima cosa che viene da pensare durante l'inverno per associazione di idee o anche per metafora, no? parlando di un seme che sottoterra si raccoglie nel proprio universo e poi si prepara a crescere con l'arrivo della bella stagione, è la solitudine. Io sono convinta che la sensazione di essere soli e staccati da tutto il resto la difficoltà a percepirsi come parte di una maglia proprio di esseri umani ma proprio anche di esseri viventi eh, la natura gli animali e tutto quello che abbiamo intorno sia una delle concause principali di come vanno le cose in questo periodo e dunque un, un punto interessante di questo dicembre da lavorare, secondo me, è proprio il non sentirsi soli. Che non vuol dire telefonare e mandare mille messaggini a, ai nostri amici, ma vuol dire rendersi conto che, che non ci siamo solo noi. Un altro aspetto fondamentale di, di questo esercizio di riflessione sarà il, la, la presa di responsabilità che va proprio a braccetto con il non essere soli e l'essere eh, visti e sentiti e collegati anche dagli altri. L'esercizio semplicissimo è questo. La sera, prima di dormire, mi prendo un momento di raccoglimento e definisco in una parola o in un paio di parole, ma qualcosa di molto breve e molto semplice, che cosa sono stato in questa giornata. Chi sono stato? Sono stata simpatica? Sono stata una mamma? Sono stata un'amica? Sono stata una pessima dipendente? Sono stata un'ottima comunicatrice? Sono stata un'artista? Sono stata antipatica? Ci sono tante cose che possiamo essere. Non ci definiscono, ma definiscono cosa siamo stati in questa giornata in particolare che cosa sono stata per me ma anche per gli altri. Per me posso essere stata un'ottima comunicatrice ma magari ho fatto arrabbiare qualcuno in modo totale insopportabile e quindi sono anche stata una provocatrice, un'antipatica, un'insopportabile oppure semplicemente una che ha detto la verità, insomma ognuno deciderà per sé. È interessante il doppio punto di vista, chi sono stata per me e chi sono stata per gli altri. C'è in questo una presa di responsabilità nell'autodefinirsi e c'è una presa di responsabilità nel rendersi conto che non si è soli, si è sempre connessi tutti. Io spero possa essere un esercizio interessante. Se lo sarà, vi invito a condividerlo con persone che magari io non conosco e che possano trarne beneficio oppure a raccontare direttamente a me o in un commento come vi ha fatto stare che cosa vi porta buon dicembre